Dormiti. Another attack! Dormiti. Pronti a combattere, dormiti qui per vincere, eroi degli elementi insieme. Yeah. Allenamento, facciamolo. Ghiaccio contro fuoco! Una bella sfida! Scoob ardente! <susurra> Facci sapere quando hai finito di riscaldarti. Uh, ci provocano! Ma noi non brucia perché siamo di fuoco! Diakos, è ora di mostrare a quei due il vero potere del ghiaccio! Lampo glaciale! Fiamme selvagge! Ghiaccio più fuoco. Non è un bene. Non capisco perché ti ho dato ascolto. Dai, non è niente. Solo qualche botta. Dobbiamo ripulire tutto. Per oggi basta con le sorprese. Ah? Eh? Non sono stato io! Siamo sotto attacco! Veloci! Oh, guarda! I gormiti e i loro piccoli guardiani sono usciti per giocare con me! Sì! Azione! Ah! Mm. Adesso! L'autograzione! Piove selvagge! Grande ghiaccio, Diakos! Fuoco formidabile, Koga! Sì! Avevo ragione! Sì? Sì? È vero! Amico, siamo i migliori! I rocciosi possono tornare e vivere in pace! E noi possiamo fare una grande festa! Ma dopo aver pulito? Eh, già, hai ragione anche tu! Vattene dalla nostra torre, Gret! Ah! Temp! Cosa? Oh? Oh? Eh? Il Lunimus sta assorbendo tutta l'energia, cerca di guarire la torre, ma senza quell'energia perderemo la battaglia, Mega onda Oscura, oh, non posso perdere contro Gred! Oh, sì che puoi! Oh. Oh. Ci sono! Dobbiamo perdere, Icalos! Cosa? T Ascolto al tuo guardiano, Gormita. Non ha più altra energia da darti. No, ma ne può ancora dare alla torre. Eh? Ah! Questo cosa vuol dire? Vuol dire buon viaggio Darkan. Ma perché? Oh. Non usare troppa energia stavolta Icor. Né troppa né troppo poca. Quanto basta. Onda gelida! <susurra> no! Ho perso! No! Padre sarà molto fiero di te, guardiano. Lo credi davvero? Perché non lo chiedi a lui? Oh. Ricori, ringraziate vostro figlio che ha causato la vostra cattura. Tra i giorni avanti. Fossinte! Ci penserai due volte prima di parlare, Gormiano! Oh. Se attaccassi potrei colpire tuo padre, Icor. <ride> Voidus aveva ragione. I vostri sentimenti vi paralizzano. Oh. Consegnatemi subito la bussola e i frammenti e io risparmierò il vostro re e i vostri preziosi sentimenti. Icor, non dargli ciò che vuole. Distruggi il Darkhan. Avanti. La mia pazienza si sta esaurendo. Dammi i frammenti. Oh. Triton, Icor! Colpite! Icor, ascoltalo! Attacca! Tuo padre sa quello che fa! Sei sicuro? Ma io... fidati di me, amico! Distruggi quell'umacone! Oh. Padre! Sto bene, figlio mio. Sei stato saggio a fidarti del tuo amico. Visto? Allora, che si fa adesso? Si ricomincia la prova? Ikora ha già dimostrato di sapersi affidare agli altri. Icora, ti dichiaro degno del titolo di difensore dei regni di ghiaccio. Davvero, davvero snob! Cosa hai detto, scusa? Ho detto: Sì! Evviva Icor! Difensore del ghiaccio! Viva Icor! Viva Icor! Sì! <ride> viva Icor!